marketing megalomane mente, mentre motori merdosi muovono molteplici macchine. Indoeuropei impertinenti irritano imprenditori imbruttiti, importunati imprecano, imbecilli inculatevi lingue loquaci lodano la libertà liberista lieto le lascio lì levandomi lesto aghi aguzzi assaggiano arterie ad ampollosi artistoidi addormentati abbandonati nel naviglio notturno Nerboruti neonazisti neutralizzano nemici negri. Nessuno nota nulla. Opulenza ostentata, olfatto otturato, orgia orchestrata, opprimente odiato ostello.